Allora, Presidente, no, inizio subito col dire, non so se parlo per il gruppo Movimento 5 Stelle, ma sicuramente parlo per me. E allora, cosa succede? La mozione, nelle premesse, ne considerando, è perfetta. Io mi sento poi, tra l'altro, chiamata in causa, perché la maggior parte dei debiti fuori bilancio si sa che si fanno, ahimè, nei lavori pubblici eh, sono la gran parte, non tutti, però eh, riguardano purtroppo somme urgenze che appunto eh, vanno a prolificare i debiti fuori bilancio, non solo, ehm, da lavori fatti anche non in somma urgenza abbiamo visto ultimamente in commissione i lavori pubblici eh, nascono dei debiti fuori bilancio eh, che, come abbiamo visto eh, diventano ehm, eh, l'articolo A del famoso eh, diventano la lettera A del famoso articolo 194,2 del TUEL. Questo sta a significare sentenza, ma non solo sentenza. Eh, si apre tutto l'iter poi eh, del eh, processo esecutivo eh, che appunto eh, viene aperto con eh, un atto di pignoramento preso terzi e quindi anzi il decreto ingiuntivo mai opposto poi tra l'altro e questo è una cosa anomala oppure opposto molto mh, raramente poi si inizia il procedimento esecutivo con atto di pignoramento eh, fino ad arrivare poi alla, alla designazione da parte del giudice e, e, talune volte abbiamo visto anche atti di precetto insomma alla fine questi contenziosi prendono una strada eh, con aggravio di spese legali in primis e poi di interessi legali su somme già importanti e quindi, come sappiamo noi avvocati, gli interessi legali vanno poi a prolificare altrettante somme importanti. Allora, io eh, più volte anche in commissioni congiunte con bilancio, ormai un paio d'anni fa e ora in commissione lavori pubblici, eh, ho sempre chiesto eh, quando si affacciava l'assessore Lemetti se fosse stato costituito un, ehm, un fondo, eh, un fondo che si, ogni anno si mette da parte, eh, si usa insomma nelle amministrazioni, negli enti parastatali. Ehm, un fondo dove appunto andare ad attingere per spese. Eh, che riguardino sia la sorte, capitale di questi contenziosi, sia eh, poi le spese di lite e gli interessi. Eh, questo fondo è un accantonamento fondi, così si chiama, viene fatto stabilito e fatto studiando la passività dell'ente negli anni precedenti, in modo tale da delineare poi ogni anno questo fondo di passività. È stato sempre risposto che questo fondo mh, ci fosse... Sarebbe però importante capire eh, allora eh, come mai no? questo aggravio di spese. Perché vi dico questo? Perché interrogando gli uffici viene fuori che, ai noi questi debiti fuori bilancio da sentenza, partiamo dalla sentenza già in modo autonomo: la sentenza diventa già debito fuori bilancio, già che viene messa eh, dal giudice in più. Eh, Proprio per lavorare questa sentenza che è già un, un debito fuori bilancio, gli uffici si perdono nei vari cavilli e devono chiedere ogni volta lo stanziamento di, ehm, di somme. Guardate bene, ogni volta che si chiede lo stanziamento di somme con quella precisa somma e con, con ehm, quei precisi interessi, nel momento in cui la delibera viene, arriva all'assemblea capitolina però già è passato del tempo per cui si sono accumulati altri interessi su quella somma quindi è un, un cane che si morde la coda allora questo per dire cosa è interessante sapere prima di tutto come tutto l'iter che potrebbe essere distorto perché ad oggi interrogando gli uffici non si capisce capire anche le responsabilità perché vediamo pure che tanti debiti fuori bilancio nascono nel 2014 e già ci vuole una marea di tempo per arrivare poi in assemblea capitolina, veramente eccessivo. Quindi dove l'ingranaggio si interrompe, di chi è la responsabilità? Allora perché parlo di un voto, di un'espressione mio di voto? perché Visto che le premesse sono importantissime, visto ciò che chiede l'Oref, però è chiaro che bisogna tramutarlo poi in una cosa che riguarda eh, i consiglieri che eh, propongono e chiedono poi il voto. Quindi si impegna la sindaca e la giunta a valutare l'organo da costituire per operare ogni opportuno controllo e questo ci sta. Ma come dicevamo l'altra volta, secondo me, a mio avviso, non ci può stare considerando anche l'ipotesi della Commissione di Indagio, nell'articolo 95, che è prerogativa dei consiglieri. Io capisco che la sindaca è un consigliere, ma è anche vero, che leggendo, perché bisogna leggerlo anche in toto il regolamento comunale, quando la sindaca si muove, la sindaca e il sindaco si muove espressamente previsto. Nell'articolo 95 invece si parla solo di consiglieri, quindi mh, sono i consiglieri in caso che devono eh, appunto muoversi, che devono eh, chiamare una commissione di indagine ex articolo 95, che possiamo benissimo fare, e quindi io propongo che questo ehm, deliberato dovrebbe diventare, dopo la virgola, dopo ogni opportuno, fermo restando l'ipotesi di una commissione d'indagine, ehm, così eh, da eh, appunto, eh, realizzarsi, da eh, richiamare ex articolo 95, cioè... La sindaca valuta un, un, un organo, però fermo restando che i consiglieri potranno comunque dar vita ad una commissione d'indagine. Perché, presidente De Vito, io insomma dopo sette anni di consigliature in opposizione in maggioranza voglio dire, voglio riaffermare con forza il, il, il, il, il ruolo di consigliere. Se addirittura demandiamo alla sindaca, che voglio dire è una consigliera, ma è una consigliera di un, diciamo, di un grado elevato, no? addirittura l'ipotesi di una commissione d'indagine mi sembra che venga sminuito in gran parte il ruolo da, di consigliere, la prerogativa dei consiglieri che autonomamente possono mettere su una commissione d'indagine a prescindere poi dall'organo, no? previsto eh, che può indicare la sindaca e anzi possono lavorare in sinergia. Per me questo è fondamentale, quindi io non so, mh, purtroppo ho parlato prima della maggioranza perché non so nemmeno se parla, io purtroppo se non cambierà questo dispositivo dovrò votare astenuto. Perché, le ripeto, mi, mi dispiace che viene messo in un piano secondario il ruolo del consigliere, che è tutelato come prerogativa dal regolamento del Comune, che mi sembra abbastanza chiaro, sull'articolo 95. Grazie.